Fantastico, è da tanto che non ci vediamo e più di un anno solamente su internet ci potevamo vedere. La domanda è sì. quali sono le soluzioni adesso che dobbiamo fare? Le, le soluzioni che dobbiamo fare adesso è prendere in mano la nostra consapevolezza ed essere veramente uniti e non distratti. Perché parlo di distrazione? Perché adesso, da, da quando finiremo di essere fermi e quindi rinizziamo a muoverci, questa, questo muoverci ci può riportare a un condizionamento delle regole. Quindi noi rientriamo nei nostri saloni, nel nostro bioritmo, accettando, come dicevo io stamattina in Facebook, e quindi entrando dentro a, chiamiamola la metamorfosi che vuole il potere, no? che vuole questa politica. Allora, un, unendoci, uniamo ovviamente non delle situazioni soltanto di cuore, ma le nostre competenze, tutto quello che può essere il viaggio di ogni singola persona. Perché io sfido che ogni singola persona ha, ha da raccontare delle grandi esperienze di vita. In questa esperienza di vita, ovviamente poi c'è chi può avere una forte, forte astrazione culturale che può aiutare la, la persona accanto. Oggi questa politica non sta portando più nulla e quindi che cosa dobbiamo fare? Grazie alla conoscenza, noi dobbiamo ovviamente andare la parola contro è una parola d'urto, quindi non va bene, però dobbiamo farci sentire in, in sedi eh, opportune dove effettivamente la nostra pre preparazione professionale e quindi anche culturale nei vari settori possa essere rivista, considerata messa su un piatto della bilancia che non è questo. Quindi noi eh, oggi eh, potremmo parlare sia a livello mondiale come esempi ma ovviamente dobbiamo partire sempre dalla nostra nazione, dalla nostra terra perché Perché quello che ci preme a noi è avere una terra franca avere una terra che possa essere veramente difesa con estrema logica per non essere strumentalizzati vessati e poter diventare diciamo una nazione che andrà a perdere la, la natalità quindi che andrà a perdere le, gli italiani quindi è vero che il mondo è veloce è vero che tutte le nazioni le possiamo incontrare in vari eh, paesi nel mondo beh, ma la, la verità però, la radice fondamentale è che ogni nazione deve eh, produrre ricchezza, natalità e indipendenza perché? perché ci sono dei sistemi politici che hanno costruito una dipendenza e questa dipendenza ha abbracciato tutte le classi sociali ormai tutte le culture quindi tu vedi oggi che l'avvocato subisce vedi che il magistrato subisce da un magistrato corrotto, vedi che quello che può essere anche la politica Fuori palazzo è forse grandi progetti, grandi aspirazioni, nel momento che entra nel palazzo si distorce, si inquina, entra in un sistema che fondamentalmente è aberrante, e quindi se oggi non c'è la rivoluzione dei diritti umani è quindi la massima espressione di cuore, perché se no noi eh, viviamo una finta felicità, viviamo una felicità a metà e quindi questo non è un parlare, eh, diciamo, da pessimista, è consapevolezza di vivere, se stiamo facendo un viaggio nella giungla, nel deserto o eh, nelle paludi più pericolose. È, è questo che oggi serve, perché? Perché fondamentalmente, caro Francesco, ehm, quello che si è perso, ma si è perso proprio, non c'è più, è la cognizione politica nel rispetto invece della persona, sia singolo individuo che azienda e quindi impresa, eh, si è perso il, il, il, nei valori, nei punti cardine, quindi siamo dentro a un continuo uh, um, eh, labirinto di interessi che vanno a risucchiare il miglior valore che può essere espresso dentro al nostro paese. E questo è grave, è grave, certo. perché c'è la perdita di identità e quindi c'è una, una situazione dove oggi, ripeto, oggi um, io che cosa sento e che cosa... non è che lo sento perché sono un... Un, uno che vi di sensazioni no? lo sento perché vivo la realtà quindi il coraggio di non dire e quindi non, manca il coraggio qui apposta tanto non cambieremo per, mai siamo proprio qui apposta per parlare di quello che sento io sto cercando io, sto, io, io sono una persona che tu lo sai ha vissuto sempre tante platee no? certo poi ho fatto delle scelte dei miei pensieri che mi hanno maturato ovviamente in maniera diversa, nel senso che um, quando vivi um, delle esperienze singolari, no? Tu ti puoi, uh, ti, ti puoi elogiare, no? E, e vivi nel tuo momento storico della tua vita, no? E quindi lì diventi, il, diventi papa e il re, no? Poi, fondamentalmente, però, il tempo si allontana da questi eventi da queste storie che tu vivi e, e, e piano piano no, tu ti rendi conto che la, che la vita è più importante sotto altri aspetti e, e quindi la vita è importante nella socializzazione nel trasmettere ad altre persone anche la tua felicità che hai vissuto per trasmettere felicità e loro possono apprendere da, dalla tua esperienza che ho perso ho perso un pochino adesso vediamo un po e quindi possono è... riuscire a toccare anche loro eh, noi lo perderemo lo perderemo nell'età eh, e nel tempo che fondamentalmente poi il tempo non dico che cancella però ti fa dimenticare eh, tanta ricchezza de, della vita tanta ricchezza del mondo certo. quindi il, il mio parlare è eh, e lo dovrebbero fare tanti colleghi importanti perché io conosco la storia di tanti colleghi ma no? nessuno poi effettivamente ehm, dice quello che dovrebbe forse per eh, non approssimazione ma perché eh, tanti non credono alla politica non credono che la politica possa aiutarli e quindi eh, fanno come i griceti no? entrano dentro una ruota e vengono strumentalizzati costantemente da tutto quello che è poi invece la ricchezza che poteva avere facebook la ricchezza che poteva avere la comunicazione ad ampio raggio d'azione no e invece la comunicazione ci ha strumentalizzato sotto certi aspetti perché ha indottrinato le menti anche le migliori a cadere dentro agli slogan quindi eh, va tutto bene, va tutto bene, e, e tutti quanti fanno il, il trenino, va tutto bene. Quello ci ha aiutato a allora, darci voglio... coraggio più che altro. Pra, sì, no, guarda, io dico che invece no, ci ha aiutato a darci coraggio, ci ha aiutato a farci vedere. A farci sì. vedere perché io se, se prendo mio figlio, no, e, e lo porto a fare una puntura che potrebbe essere piena di metalli. Piena di virus piena di um, estrapolazioni che geneticamente possono alterare il dna di mio figlio io non ce lo porto io faccio una guerra faccio una rivoluzione eh, stiamo sposando la stessa um, fi filosofia Io eh, ma, eh, ecco, quello che mi ecco quello che mi stupisce è che oggi la miglior cultura la miglior cultura viene sfruttata uh, da la sede di potere e quindi la la cultura migliore accetta eh, questo que, questa dittatura, questa è la dittatura, no? Hai sì. visto quando che tante volte allora, si parla di quello che vorrei soluzioni. Allora, noi le siamo dei sono... no, ascolta, noi siamo dei baruffi allora, sì. che influenziamo sì. tutte le mamme del mondo, tutte le mamme del certo. mondo. Certo o mogli del mondo che interagiscono con i mariti che possono essere politici eccetera allora, bravo bravo okay. allora vediamo parliamo... che bellezza e come parrucchieri fantastico allora parliamo questo adesso io comunico adesso io a te proprio perché sei una persona che ehm, hai abbracciato eh, anche tu, no, un modo di fare e di interpretare dentro, dentro i canali di Facebook e di Instagram, io ti dico quello che si deve fare e questo che deve, debba diventare la, la, la, la, lo scudo e, e, la, e la spada. Bene. Il nostro settore deve essere rivoluzionato completamente e per rivoluzionarlo non serve andare a scuola di extension, a scuola di taglio, ma deve essere rivoluzionato sotto il profilo industriale, economico delle nostre aziende. Perché parlo di economia aziendale? Perché noi, noi rispetto ad altri paesi, siamo messi malissimo nei regolamenti giuridici, burocratici, fiscali e quindi noi lavoriamo lavoriamo disto, della nella distorsione di un di un peso fiscale eccessivo. Ma va faccio esempio. Tutto, va riscritto tutto. Va riscritto tutto, tutto quanto, ma dobbiamo dobbiamo andare a prendere gli organi di competenza dove dobbiamo dimostrare prima di vincere, dobbiamo dimostrare a loro che noi sappiamo fare impresa, sappiamo gestire le nostre aziende, ma non devono essere distorte. Quindi, a prescindere che, a prescindere che, ti faccio degli esempi, Vai. Londra, che è sei volte Roma, ha il 67% in meno di punti vendita. Con questo non è vero che i parrucchieri sono meno a, a Londra, ma sono diversamente distribuiti perché, grazie a dei contratti che ci sono in tutto il mondo, quindi non solo a Londra, e questi contratti sono con provvigioni, con affitti di poltrona, le aziende cosa ricevono? Ricevono vari professionisti all'interno del loro, diciamo, scatola vuota dove il libero professionista può operare con, ovviamente, riservatezza professionale di, se lavorano presso un brand o se lavorano presso un'azienda, che li riceve, dentro a un format ben preciso, dove nessuno, dico nessuno, viene strumentalizzato da nulla. C'è meritocrazia, quello che in Italia manca. La meritocrazia è l'energia il carburante di qualsiasi industria di qualsiasi azienda dalla piccola la media la, le, le norme potrebbe nascere un'espansione con dei protocolli diversi nel nostro settore dove tutti i parrucchieri sia che hanno oggi una piccola, un piccolo negozio sia grandi strutture non fallire Ovviamente ci deve essere un progetto diverso che si legherebbe, e io ce l'ho, che si legherebbe verso l'interesse ad esempio dei sindacati. I sindacati strumentalizzano, strumentalizzano e non hanno strategie per poter bilanciare quello che può essere ehm, dall'incremento IMS che è un buco nero a quello che può essere il punto di valore che una persona può. Può sviluppare nella sua produzione. La produzione che cos'è? Immagina che un elemento che lavora nel tuo salone può produrre una media di 4.000 euro mese, 6.000 euro mese, 12.000 euro mese. Ecco, questo è, diciamo, la, la produzione che una, una persona può fare all'interno di un'azienda. Questa produzione deve essere ovviamente riportata nella logica della matematica perché se no altrimenti ci sarà un contratto errato, un contratto dove l'azienda che lo, lo, lo fa, lo gestisce, si trova già vessata dallo Stato per quello che può costare nell'equilibrio tra il costo che deve mh, gestire l'azienda nei confronti della persona che lavora e quindi che deve vivere dignitosamente, e del peso di quella persona, perché una parte va allo Stato, ma in maniera compromettente. Quindi nasce uno squilibrio della gestione dei numeri. E allora... quindi tu ti ritrovi a fare una iperproduzione senza, senza avere effettivamente una logica di fare azienda, di fare impresa. Quando squilibrio già il corona, eh? Quanto certo, prima. certo, ma vedi che c'è. Allora, proprio perché noi dobbiamo essere propositivi, il Covid-19, dalla, dalla tanta, ehm, diciamo, aberrazione che sta portando e ci sta denunciando, ci ha potuto far riflettere su tutte le tematiche che già subivamo nel nostro paese, nel nostro territorio. Quindi, Oggi ci deve, far, ci deve permettere il Covid-19 di alzarci da questa poltrona e di dire dobbiamo andare a cercare gli organi di competenza. Perché? Perché noi grazie alla preparazione che abbiamo e siamo oggi delle persone che non, non accettiamo più di vivere un compromesso ma vogliamo entrare in una rivoluzione meritocratica, vada bene dove effettivamente poi ne potrebbe beneficiare qualsiasi organo di competenza, compreso il governo, compreso lo Stato ma il governo non deve essere un usurpatore e non si devono permettere di dire eh, lo, di dare lo slogan per mesi e mesi e mesi Evasori furbetti, evasori e furbetti, evasori e furbetti. Perché? Perché allora io dall'altra parte, io come tutte le aziende italiane, dovremmo dire stato ladro, stato di, che va a, de a, a de proprio destrutturare quello che è il principio d'impresa. Guarda, a me mi vede... Ok, via. fermati. <ride> eh, certo, via. fermati. Poi, il discorso nel nostro settore, nel nostro settore... L'IVA è scorretta perché? Perché l'IVA è un'altra croce sia per tutte le aziende, ma per il nostro settore è una, diciamo è un profilo irriverente. Perché ti dico questo? Perché un conto è avere l'IVA al 22% dei prodotti che tu compri e porti al negozio, sì. poi ci avrai un ricarico dove effettivamente quel ricarico che può essere 1,50 euro, 3 euro, 4 euro, 5 euro, no? Sulla rivendita, ed è giusto che tu paghi anche il 22%, ma il 22% sulla manodopera, sulla manifattura, è incosciente, è irriverente, è inaccettabile. Quindi questa è una dittatura. La manodopera è qualcosa di prezioso perché, perché, uno, lo Stato dovrebbe difendere chi lavora con le mani e chi ha questa facoltà di produrre e creare e sviluppare con le mani. Le mani sono un bene prezioso. Tutti i parrucchieri dovrebbero essere, dovrebbero essere messi con una stima diversa per, come i parrucchieri ma come gli agricoltori. Eh? Perché? Perché quando che tu fai la semina e quando che tu lavori per creare poi il benessere la bellezza di una nazione questo è un valore aggiunto ah, quindi Sato, leva... un, un aneddoto, aneddoto. nel medioevo un cliente di un parrucchiere se voleva andarsi a fare i capelli da un'altra parte aveva bisogno dell'autocertificazione del parrucchiere precedente che scriveva che la persona stava in buona salute allora questo, al di fuori di tutti questi schemi politici, poi è la praticità, il 18 speriamo di eh, riniziare, basta che l'epidemia dopo 15 giorni che ha allentato, ci, ci sarà un aumento nuovamente, perché c'è anche il pericolo che apriamo, ma richiudiamo subito, eh? C'è cioè anche questo. Sì, sì, però vedi che c'è i pericoli, i pericoli sono ben altri, Francesco. Nel senso che, ti spiego, ehm, noi eh, abbiamo un'età che abbiamo superato il nostro mezzo secolo, no? Yes. E eravamo bimbi però quando l'Africa si moriva di fame, quando l'Africa era deturpata da tante cose. E oggi eh, l'Africa vive nello stesso, nello stesso problema e non se ne parla nel dettaglio perché non se ne parla però l'Africa è, la, è, la, è la, la terra più strumentalizzata da, da tutte le compagnie più potenti al mondo e quindi viene risucchiata per il suo grande valore perché l'Africa è la terra più ricca al mondo in assoluto per tutto quello che ha come terra però viene strumentalizzata allora, noi cittadini del mondo, di questo, di questo mondo, dobbiamo oggi tirare fuori e sfruttare la nostra cultura, sfruttare al meglio la nostra cultura. Ritornando all'IVA, caro Francesco, l'IVA dovrebbe essere a un 10% sulla manodopera, quindi dovrebbe essere ricalcolata, dovrebbe essere riproporzionata. Se tu vai in America, negli Stati Uniti quando che vai a comprare il jeans o quando vai a fare un servizio ti mettono più tax quella tax, quella tassa viene pagata viene pagata dal cliente che acquista e, que, e quel cliente che acquista quella tassa si può, se la può scaricare dalla sua denuncia di redditi. Sì, certo. Noi invece parrucchieri siamo stati Uh, ignoranti nella nostra crescita economica e non abbiamo mai fatto uno scudo di difesa per, no, per le nostre aziende quindi non c'è stato mai nessuno che ci ha preso in considerazione dove questo, questo, dire ragazzi questo. voi come, come ragazzi dicevo, visto che voi pensate come dicevo visto che voi siete dicevo poco anzi, Allora, eh, mancano il, i leader trovare, a mancano eh, i trovare, leader eh, ok, allora okay. per dare leader okay. in questo settore parrucchieria, quanti anni hai? Quanto ti manca ancora per lavorare nella parrucchieria o diventi un guru per migliorare questo settore che sta allo spacello, nel senso, non c'ha più matematica dentro allora, qui ci vogliono le persone, assolutamente no Assolut nei gruppi che io vedo eh. Eh, tutti che vogliono lamentarsi, andare in piazza e dicendo, però poi eh, poche persone stanno dando eh, una guida di come fare. Allora, chi dovremmo interpretare eh, certo. per iniziare questo percorso <ride> e dire, ragazzi, fateci scende l'IVA perché non ce la facciamo proprio. C'è da rinegoziare tutti gli affitti di tutti i negozi almeno per un anno perché non ce la fa perché già ma prima vedi Francesco Fra, Fra, Francesco eh, allora eh, se io parlo e, e cerco di, di, di ci vuole tanto coraggio no tanto coraggio perché quando tu ti metti in trincea eh, o sei un folle o hai conoscenza nella materia. Allora, quello che serve oggi a noi è proprio una, un profilo tattico che è un insieme di eh, argomentazioni, tutte quante vere, tutte quante mh, che quando le, present le, le si presentano no? a un tavolo importante, le persone non possono dire tu sei un pazzo. Perché? Perché si dimostrerebbe dov'è la, la democrazia mi segui? Sì. E dov'è invece la dittatura? Dov'è l'appropriazione la, in debita? Pensa che parola, l'appropriazione in debita. Questo governo ha, si è appropriato illegittimamente delle risorse aziendali di questo paese. Sì. Queste, queste sono parole che hanno, no, non è che sono astratte, sono vere perché? Perché io portandoti non gli esempi, ma la vericità di come si dovrebbe fare strategia all'interno del nostro segmento, non possono dirci di no. Anzi, ci devono chiedere scusa. Perché? Perché hanno gestito male, hanno gestito male tutto quello che poteva essere l'evoluzione delle nostre aziende. Prima di dire io politico evasore a un'azienda io devo riuscire a capire dove ho portato quell'azienda, come l'ho distrutta quell'azienda, perché magari quell'azienda è un'azienda che vive in borderline e quindi deve assolutamente avere delle vie di fuga perché la burocrazia che fa comodo solo alle procedure politiche deve essere eliminata deve essere semplificata e se viene semplificata ovviamente nascerà un'azienda che da piccola può riprendere ossigeno e si può evolvere, e si può migliorare, e può ampliarsi. Nella nostra, nella nostra terra, nel nostro, nel nostro paese, dovrà nascere un prospetto, un prospetto di economia politica. Quindi che cosa bisogna fare? Bisogna riuscire a trovare la strada migliore perché ci sia una rinnovazione proprio della nostra categoria, non nel fare la cotonatura o fare il taglio più bello, perché quella è, è, è, è la procedura della nostra arte che già noi facciamo perché noi investiamo soldi, viviamo la passione, viviamo l'amore... E quindi quando che riceviamo una cliente che possa essere dell'avvocato o l'avvocato stesso, qualsiasi persona importante che entra nel nostro salone anche la persona, diciamo, più semplice perché è la massaia, anche se ce ne sono poche, o la persona che è in pensione. Noi sappiamo darle il massimo, il massimo perché costruiamo bellezza. Gianna Lidei diceva che il parrucchiere potrebbe essere la persona più influente di ogni comunità. Si dice al parrucchiere quello che non si dice al dottore. Eh, <ride> eh, ma infatti, prete, ma infatti ecco perché noi abbiamo la grande opportunità cambiare pure noi e il mondo dal nostro punto di vista di comunicazione dentro il Sì, però la comunicazione non la... che non c'è tra parrucchieri il, il problema dell'italiano 39 nazioni adesso stanno cercando di scoprire questo vaccino tutti insieme ma noi tanti parrucchieri e ce ne stanno veramente tanti bravi ma non ci possiamo unire tutti quanti per trovare e diventare più forti come stanno organizzando? Ascolta, Italia, Francesco, Roma? sicuramente tu sai che ci sono tanti canali, no? Eh, proprio in questo coronavirus sono nati tanti canali su, su Facebook, Whatsapp, Instagram, no? Dove si è parlato soprattutto ed esclusivamente della, eh, del, del nostro mestiere, no? Quindi si sono raccontate storie meravigliose degli anni 70, degli anni 80 e degli anni 90 ma non si è toccato il tema più importante il tema più importante è questo, è questo perché se no, morirà in questo paese la migliore scuola, la migliore accademia morirà il migliore imprenditore parrucchiere si frantumeranno tutto quello che può essere il migliore dei valori e se io fossi un politico non andrei a vedere il taglio migliore in questo momento ma andrei a vedere il valore della persona che si alza la mattina e difende la sua azienda e difende il suo team perché è la persona che poi paga il team fa scuola ricerca, dà informazione fa bellezza e quindi questo ha, il, il parrucchiere va stimato, va elogiato No, va difeso capisci come categoria sì. ovviamente io ne, ne, nel mio dire dove mi sto esponendo eh, guardo un po' tutto no? perché? perché io ho amici che hanno i ristoranti, che hanno i bar e eh, so persone di valore credimi, so persone che quando che loro lavorano ci mettono il loro massimo prendono il caffè migliore prendono i materiali eh, migliori per dare il servizio migliore quindi sono persone veramente di, di grande spessore. Ma quando vengono poi ghettizzati, strumentalizzati, eh, derubati da tutto quello che è un sistema veramente allucinante, allucinante. Quindi eh, io sono per la difesa della famiglia, sono per la difesa dell'individuo, sono per, per, perché come leader io... Uh, dico che la leadership va costruita anche nel team e, la persona, e le persone che nel team sono quelle più brave vanno elogiate in una maniera ma quelle che sono meno brave vanno difese e vanno costruite perché pure loro possono diventare persone di valore e di spessore quindi lavorare, lavorare così tutto tondo a 360 gradi oggi uh, i miei 60 anni li voglio vivere così Abbracciando, abbracciando la, la, la categoria per dimostrare che... L'epoca dell'amore, uh, dall'era industriale eh, all'era informatica, adesso siamo passati all'era dell'amore, che dobbiamo ancora tutti quanti un po' sviluppare, ecco, questa quarantena... Guarda, guarda, guarda, noi siamo entrati, caro, caro Francesco, noi siamo entrati nel mondo della robotica, l'intelligenza eh, artificiale io parlo eh, con Alexa molto spesso eh, lo prendo per bravo bravo. bravo. però questo facendo. ecco questo ci deve però mh, ci deve far riflettere perché perché se noi perdiamo e diventiamo approssimativi quindi per, per, perdiamo la morale che nella morale invece c'è la forza la forza della reazione e quindi della, di individuare come ci dobbiamo alzare come dobbiamo essere attenti se no diventeremo dei robot di carne e non va bene questo non va bene allora nel principio ricordati quello che ti dico perché io ho avuto la felicità la fortuna di lavorare dentro al marketing no? di alcune aziende eh, lo so lo so eh, e quindi che cosa, oh, che cosa dovevo fare? Dovevo dare dei progetti che erano stabili, dei progetti che avevano una verità a lungo raggio. Capito? Quindi che non erano la tendenza del momento, ma dovevano diventare mode. Allora noi oggi siamo dei brand viventi, ma non dobbiamo diventare dei derivati. Il derivato è qualcosa di osceno nel sistema numerico della finanza. E noi sia, "Siamo dentro a questo circuito. Quindi dobbiamo essere delle persone, effettivamente, che uno, dobbiamo riabbracciare i valori che sono fondamentali, dobbiamo unire i valori e dobbiamo consacrare quello che è l'evoluzione di questa economia politica ma che a, a far sì che possa difendere sia la vita che la natura. La natura, noi viviamo dentro al micro e macrocosmo. E queste sono realtà preziose che io non le posso ehm, scordare perché farei male a qualsiasi vita nascente. E devo avere questa responsabilità come, come persona, devo avere e devo sentire questa responsabilità perché sennò i, i bambini del, no, del futuro di questa terra saranno risucchiati nella, nella, nelle ombre più buie. Non va bene, non va bene. Capito? Senere, ecco perché senere, parlo, parlo, con, parlo con il cuore e con la fede di dire possiamo veramente fare tanto, tanto, perché quando io vedo un collega di 50 anni che rischia la chiusura della sua azienda, del suo negozio, eh. ma non ho le strategie per poterlo portare dentro la mia azienda, ma non per, per strumentalizzarlo o farlo sentire eh, un fallito. No, per darle quella possibilità che in altri paesi già c'è, ma noi non l'abbiamo mai vissuta. Per darle la possibilità che io, magari dal giorno dopo, gli comincio a fare i servizi fotografici perché lo porto a tirar fuori le idee migliori. Ma è proprio per questo. E questa è la bellezza del nostro mestiere. Adesso è un momento favorevole per applicare quelle competenze in altri paesi dove ha funzionato e dove funziona, nel nostro paese. Certo, certo. Dobbiamo però avere la possibilità che ce le facciano fare. infilare questo paletto, ma tutti insieme dobbiamo infilarlo, questo paletto. e Tutti insieme, tutti insieme. Che insieme. Permette, Vedi serve, che allora... Tu sai che uno dei, miei, uno dei miei maestri quando ero ragazzo, proprio ragazzo Vai. è stato Trevor Sorbi. Fantastico eh, personalmente la mia carriera, la mia carriera, io non l'ho mai, mai raccontata. E, perché? Perché ero il ragazzo ombra, ero quello che rispettava i suoi maestri. Tutti, dai pazzi ai mediocri ai più forti. Io ero lì a imparare. Imparavo, imparavo tu devi sapere che alcuni alcuni eh, maestri eh, che sono stati i miei maestri, tipo Joshua Calvin, sì. eh, cioè sono stati fatti baronetti dalla regina Elisabetta. Che noi siamo in nulla, noi siamo in nulla di questo paese. Noi non siamo proprio menzionati. Qua ci sono delle persone che veramente fanno male, fanno male a chi ha conoscenza, perché loro sono privi di conoscenza certo. e si permettono ovviamente di entrare nella macchina blu, di essere portati a spasso, si permettono di mandare emendamenti, decreti, che veramente offendono dall'industriale che ha veramente eh, i 500, i 1000 pers persone sotto di lui e che fa il be la bellezza di questo paese, di questa nazione, alla piccolissima impresa che invece fa la manifattura e con le sue mani fa delle opere d'arte. Qua, la nostra terra poteva essere una terra tra le prime in Europa, anzi, era la prima in Europa, grazie al turismo, grazie all'arte, grazie agli scienziati migliori che abbiamo. Tu lo sai che ci sono dei, dei virologhi che sono stati messi in quarantena, in quarantena non vengono menzionati dallo schifo che c'è in televisione, eh, ci sono da tante quello che è, che è... è... mamma mia, tutte sbagliate, sono... Francesco, tutte sbagliate. <ride> sono tutte nascoste. accettate. Però mi dispiace tutto questo, Io non mi pesa, mi si scivola, mi scivola addosso. Abbiamo fatto un oh, po' di affetta, crosta per, per questo aspetta ah, eh, Francesco sì, sì. allora io continuo tutte. a dirti. Eh, sì, sì, sì, però attento perché io proprio nelle mie varie eh, dirette, no, Ho fatto l'esempio dei clos. I clos non muoiono di, di virus, ma muoiono o per il, eh, esclusivamente per il troppo freddo. Per il troppo freddo, gli si ferma il cuore perché muoiono quasi sempre quando c'è il calo della temperatura. Sì. Se no, riescono a resistere a qualsiasi intemperia. E loro hanno un organismo eh, dove si potrebbe dire che sono malnutriti, dove mangiano approssimativamente, no? Però hanno delle difese immunitarie fortissime, no? Allora, mh, ripeto, noi qui oggi non dobbiamo pensare di essere visti come e io potrei essere il primo no? ah ma tu sei pessimista no no io ti dico che se tu vuoi che io ti porto in, in, in, nella giungla io ti dico attento perché il ragno non sta dentro all'Xbox non sta dentro alla Playstation che lo, gli spari al ragno più velenoso <ride> tu ce l'avrai tu per tu il ragno velenoso e ti potrebbe mizzicare certo. Certo. capisci? <ride> E quindi in questa realtà, perché stiamo vivendo un surrealismo pazzesco, ma il surrealismo non visto nel quadro e quindi in una espressione culturale dove l'artista dipingeva e, e trasmetteva il surrealismo. Qui stiamo eh, vivendo un surrealismo di vita, che è ben diverso. Quindi noi sappiamo che l'OMG fa male ma abbiamo un governo che accetta l'OMG e quindi che arriva il grano dal, dal, dal, dal Canada se io fossi un industriale che ovviamente faccio la pasta, io vorrei il grano italiano, comunque vorrei un grano che possa difendere il principio di intento e comunque fare soldi, perché guarda che i soldi si possono fare sì. ovviamente se tu vesti vesti Um, una politica distorta è una cosa, se tu investi una politica nobile è un'altra, quindi io posso portare una nazione eh, non vessata dal PIL, dallo spread, dai bond, dagli Eurobond, dal MES perché? Perché la costruisco forte, forte, con i migliori semi, cioè. bello, eh? <ride> bello. Educati, eh? ah. programmati, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, è questa la vita. E ce l'hanno un po' incazzata. mascherata. Si chiama è programmazione incazzata, incazzata. neurolinguistica mondiale questa. Ci hanno programmato, ci hanno fatto una pista neurale che le cose funzionino in un certo modo. Sta solamente a noi trovare Francesco, altre soluzioni. Francesco, scusa, io sono una, una cascata in piena, scusami, scusami. A oggi Però... la chiacchierata è proprio questo. Tu mi devi dire tutto quello che senti, perché delle volte quando io ti seguo mi sfugge e oggi ho la grande opportunità di ascoltarti cuore a cuore, registrata, dopo la manderemo in diretta. <ride> Grazie, Francesco. Per... Allora, Francesco, guarda, io... Eh, dicono eh... ti ricordi Pannella? Sì, Pannella, fantastico. via Piedimar, allora, in cioè, un negozio e noi tutte le mattine facevamo <ride> colazione insieme, per dire io alla... vivevo al centro di Roma okay. e vivevo vicino a casa, conoscevo perfettamente Pannella, era una persona a prescindere ascolta del, del, della verità che va la sua rivoluzione faceva la rivoluzione vera faceva lo sciopero della fame lo vedevi smunto diventava verde e, però era concreto coerente tra quello che faceva e quello che diceva poi ovviamente anche lui viveva di compromessi perché il compromesso visto nella parte culturale ed espressione diciamo di fede, il compromesso serve ma un compromesso sano ben bilanciato invece oggi noi abbiamo dei governanti che e quindi stanno dentro a un sistema che offendono la miglior cultura e la migliore espressione che può avere un libero cittadino libero non è perché? perché viene strumentalizzato ovviamente nella parte produttiva allora, a noi in questo paese che cosa ci hanno portato a, a, a sviluppare? Devi fare 10.000 perché poi avrai uno. Pensa che paradosso. E invece qualsiasi economista sano ti direbbe no, Francesco Gallori deve fare se 30 ma non deve essere strumentalizzato, se 15 non deve essere strumentalizzato perché la matematica che avrà come peso, perché lo Stato deve essere comunque sovvenzionato dalle aziende in qualche modo in maniera, ma deve avere un peso fiscale proporzionato alle sue capacità, sia se fa tanto, sia se fa poco. Invece la realtà degli industriali ti dirà perché tante industrie sono scappate dall'Italia, perché tante realtà importanti di mani, marchi fortissimi in Italia sono tutti andare via per la defiscalizzazione allora se c'era sanezza da quest'altra parte dai processi politici dovevano trovare delle strategie per riportare le, le, le grandi industrie in Italia sei d'accordo? Yes. quindi cosa è successo? è successo che è nata una politica europea europeista che ovviamente ha offeso tutto ha offeso l'agricoltura ha offeso il nostro settore, ha offeso ehm, qualsiasi principio di azienda. Ovviamente noi oggi siamo in un mondo che è il mondo della bellezza e il mondo dell'estetica ha un PIL abbastanza importante, c ha una, un, un, diciamo una industrializzazione che facciamo numeri importanti, siamo un buon indotto essere gestiti e strumentalizzati in questo modo e in questa maniera non c'è stato nessuno che ha detto ragazzi qui serve uno scudo per le aziende per la nostra categoria sì. perché? Perché così non si può andare avanti. Sì. Ovviamente mh, prima del Covid-19 c'era questo eh? Cioè la, la calata è successa certo la calata è, è, è successa da dopo gli anni 90. C'è stato veramente il declino totale, che è la discesa totale. Tu pensa che io, e questo l'ho detto in una mia diretta, eh, ho, ho avuto banalità, fortuna, ho avuto la, la possibilità di conoscere persone che lavoravano veramente per multinazionali, tipo la Shell, Agip, la l'Agip, la ESSO. E lui mi diceva l'Italia sta entrando in una dittatura fiscale. Purtroppo questo, quest, questa realtà italiana, anche se io guadagno bene, sto bene, però non accetto più le atrocità che, che, che ci saranno nel prossimo futuro. E, se, e disse, mi disse, io me ne vado in pensione, no? Ovviamente lui non vive più in Italia ma questa cosa però io me la sopportata negli anni perché me la sopportata negli anni? perché non è che non è successo quello che lui ha detto cioè una, un individuo che faceva il professionista e che lavorava aveva predetto quello che sarebbe successo in Italia quindi ovviamente Francesco io non so se hai notato no? Eh, parlo della mia categoria e sono una persona che potrebbe oggi ridisegnare ridisegnare un progetto economico, politico per le piccole, medie e grandi imprese della coffer italiana. sono Sai che cosa significa un... questo? Sono beh, beh. perché? Perché Facciamo... quello che io ti vado a dire sarebbe, sarebbe il tocca sana per ricominciare a costruire un indotto. Senti, a me dove mi tutti potrebbero essere. Io sono pratico. Mi piacerebbe ri, uh, farmi una chiacchierata insieme a te. Questa mattina è stata impulso. Stamattina ti ho visto a Billa Panfili come tutte le mattine, che è la tua perla di sentirti bene, e t'ho coinvolto in questa chiacchierata. Che è una partenza per cominciare a dare eh, consigli pratici per come fare un qualche cosa. Eh, già da tanto tempo tante persone stanno spingendo a te personalmente di prendere una posizione, ma eh, ogni cosa ha un tempo suo. Guarda eh, Francesco! La chiacchierata Guarda. può accendere un qualche dibattito che... Per trovare delle soluzioni. Pronto. Allora, Franci, guarda, ti lascio, ti lascio questa riflessione. Ok. Io così perdo il sorriso, perdo la comunicazione di quello che vorrei dirti e quindi entro in una chiusura. Questa mm. storia qua la dobbiamo sconfiggere, dobbiamo essere noi uniti a sconfiggerla, Bene. perché se no nessun altro ci darà la libertà di abbassarla e di sorridere e di tornarci ad abbracciare. Certo. Perché un abbraccio, un bacio, un sorriso, respirare. Ampliare i nostri specchio, polmoni e la vita. E specchio non ce l'avremo per un periodo di tempo. Sai, io sorrido e tu sorridi. Tu e mi... allora cosa serve, bravo? Che Beh, cosa ci serve in questo Sto inventando delle mascherine un po' ritornate. particolari. Oggi pomeriggio eh. ne vado a prendere tre, una prova? Perché possiamo scrivere qualsiasi cosa in queste mascherine e io la vedo come moda al di fuori del problema ma la vedo come moda sì. è un modo come un altro non ci dobbiamo, ecco attento, att attento non ci dobbiamo adattare alla moda non ci dobbiamo adattare alla moda noi dobbiamo ritornare nella nostra mente più forti di prima certo. perché ti voglio ricordare una cosa caro Francesco quando tu stavi nelle stelle come me ci sono stati uomini che per la loro per i loro ideali hanno salvato la nazione Italia, hanno difeso la nazione Italia. Certo. Quindi dobbiamo essere patrioti, dobbiamo essere le persone che veramente, veramente onoriamo la nostra vita. E quando un politico ci parla di dittature, di razzismo, ci parla di extracomunitari, noi dobbiamo essere pronti all'altezza di dare la migliore risposta che non sarà, che non sarà una risposta senza senso, ma sarà piena di coerenza, di vita. Capisci, Franci? ti voglio bene. Alessandro Presidente! Alessandro Presidente! <ride> bene, dopo questa chiacchierata ne faremo un'altra, io spero al più presto, ti voglio bene, voglio bene a tutti quanti, io spero di aver passato con altri amici che vedranno questa cosa qua. Guarda, sono so stato veramente bene con te in questo progetto. Poi ci risentiamo con calma. E... Senti, fammi stupire, dammi un progetto per come tu lo vedi. A, B, C, D, E. E poi martelliamo. Francesco, Francesco, Francesco dobbiamo martellare dove si deve. Eh andare a cercare i tavoli perché devono capire che noi non siamo persone factotum, non siamo i loro griceti non, adesso dal 18 in poi o dal primo di giugno non dobbiamo pensare a entrare nelle nostre aziende per produrre in maniera irriverente anche per loro perché Io sarà un'economia fare, perché il negozio che porta quattro persone Lavoreranno solamente due persone e io mi dovrò Capisci? occupare di altre cose. Questo perché... sai perché succede? Perché ovviamente non c'è stato nessuno all'interno del palazzo che poteva difendere la nostra categoria. Perché che non poteva capire. Pietro, quelli. Bravo. <ride> ah, per, che non che, che dovevano capire invece Guarda, come... La lanciamo, la lanciamo qua dato che ci hanno tutti questi specialisti sul coronavirus. Ma perché impiedano qualche specialista parrucchiere e scrivono questi segreti in una certa maniera per fargli capire che non funziona come stanno a fare loro? Tutto, eh, tutto qua, no? Ma guarda, io, io ti posso dire questo: ti posso dire che abbiamo uh, un, un processo di governo inaccettabile. Ehm, perché questa è stata una guerra una guerra vera e propria. Eh sì, quindi sì. Se, io ero, se io ero lo Stato e quindi ero il governo, mi prendevo la responsabilità di dire ogni segmento che cosa ha necessità. Facevo ovviamente con gli esperti di, di dovere, ma poi scaricavo in ogni azienda quello che poteva essere, dalla mascherina a un protettivo, a un igienizzante. Perché? Perché le aziende già le avevo messe in una situazione di difficoltà perché badate bene un governo che si rispetta il paradosso, un che il si rispetta, paradosso non ci sono guanti per lavorare tutti i grossi certo. non hanno materiali Mo... ma perché i materiali che adesso sono vostri sono alzati sono aiutati, i costi se, Se vogliamo diciamo, parlare, eh, si dovrà sorbarcamenare si dovrà sorbarcavenare su, di, eh, innanzitutto non ci sono state sanificazioni, farla, non farla, devi fare, cioè non c'è stata una chiave chiara di quello che doveva essere eh, cosa fare e come fare. e eh, Quindi siamo credo... andati alla rifusa. Scusa un attimo, oggi ti tiravano fuori il decreto? Sì, sì, sì, sì, ma oggi è troppo tardi, caro Francesco. Una nazione, una, allora, è come quando tu mi dici, no? Stai tranquillo, ma stai dentro allo tsunami. No, no, io non sto tranquillo se sto dentro allo tsunami. Io mi preoccupo, capisci? Sia se sto dentro a un albergo e sia se sto... io mi preoccupo. Quindi devo essere, allo, uno Stato deve essere all'altezza di affrontare i temi che può affrontare una nazione, sia dettata dall'esterno e quindi dai mercati internazionali, da quello che può essere delle corruzioni internazionali, perché una corruzione può partire da un altro paese, però mi investe anche a me. E quindi devo essere all'altezza di questo. Non devo, devo avere persone competenti che possono essere la difesa di una nazione perché, perché Francesco sta a fare i capelli perché l'agricoltore sta coltivando il miglior pomodoro e perché l'industriale sta lavorando nella migliore ricerca di quello che potrà essere l'industria che gli appartenenza quindi io nel momento che vado ad ascoltare a livello mediatico eh, le, con le contingenze delle economie estere dovrò essere all'altezza di capire dov'è la fregatura e dovrò fermare questa fregatura perché perché io lavoro per la nazione lavoro per i cittadini eh. c'è tanto c'è tanto c'è tanto da fare che figata! fighiata è un pischello che io seguo da qualche anno che è un po' spirituale però mi piace però poi va bene Alessandro io ti voglio bene, dai. Ciao. Ti voglio bene pure a te. Ci aggiorniamo.